Ciao a tutti, eh, intanto grazie eh, di essere qui. Eh, iniziamo questa giornata, questa iniziativa che il Comune di Ardea, la, la struttura comunale, ha messo in piedi per la trasparenza e, e l'anticorruzione allora io intanto eh, ci tengo a salutare e a ringraziare eh, l'avvocato Valente il Massimo Cervoni la dottoressa Inches che eh, sono stati sono i promotori e il, i portatori di questa iniziativa nel nostro territorio e nella nostra struttura comunale eh, due parole allora è lodevole che il comune di Ardia abbia preso questa iniziativa e la sta portando avanti. Molto c'è da fare nella nostra struttura comunale. Il Comune di Ardea è un po' arretrato su delle forme anche dovute al il, il sistema comune che non ha una casa comunale unica, eh, ha una casa comunale dislocata eh, un po' sul territorio, sparsa sul territorio l'amministrazione sta portando avanti iniziative che possano permettere eh, alla, al, a noi amministratori di creare una casa comunale intesa come casa comunale che racchiude tutti gli uffici del, che il comune ha allora, eh, su questo una delle iniziative eh, non vedo l'assessore al personale eh, da Mario che è Sta portando avanti l'iniziativa dell'URP, eh, in pratica di creare nel palazzetto comunale, nella nostra struttura comunale, uno sportello che racchiuda tutti i sportelli di tutti i settori, dove il cittadino, almeno per l'inizio de, delle pratiche, o comunque per sbrigare delle pratiche semplici, non debba girare tutto il territorio, ha la possibilità di trovare... Sul, eh, allo sportello i vari settori che eh, comprendono il, il comune un'altra iniziativa che va creata eh, importante eh, che il, penso che porti lustro al nostro territorio è il, lo sportello sue cioè lo sportello ehm, edilizio dove eh, a livello telematico ormai eh, siamo in un altro mondo io pure trovo difficoltà a inserirmi in questo mondo che è tutto telematico è tutto eh, ormai in, eh, impostato in questa maniera che comunque accelera il sistema perciò è importante che le amministrazioni seguano questa accelerazione e non rimangano indietro nel, nei processi perciò eh, abbiamo iniziato questo percorso penso che sia un percorso importante chiedo alla stampa di propulgare questa iniziativa per far sì che altri cittadini nelle prossime iniziative siano presenti, capiscano il lavoro che stiamo svolgendo e ci possono anche aiutare nei suggerimenti che possono portare eh, i miglioramenti nel, nelle amministrazioni. Allora io adesso eh, do la parola al Sindaco Luca Di Fiori per un saluto, ringrazio e Saluto la dottoressa Capraro che è il, il nostro rappresentante della trasparenza nel, nel Consiglio Comunale che poi interverrà pure lei. Grazie a tutti e buon lavoro. Prego Sindaco. No, no, no, no, no, c'è proprio mezz'asta. Io eh, fatta così No, c'è cioè, cioè questo. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Eh, grazie presidente eh, ringrazio i partecipanti oggi è la giornata della trasparenza eh, non è una cosa da poco è una cosa eh, fa piacere vederti nei banchi d'opposizione eh? eh. nei banchi d'opposizione fa piacere e la Caprano in maggioranza è una cosa seria, una cosa seria. no, eh, a parte le battute eh, grazie eh, è una giornata importante eh, secondo me eh, da questa ultima legge sulla trasparenza verrà fuori un una pubblica amministrazione completamente diversa è vero che oggi noi abbiamo un enorme lavoro da fare per inserire dati rispondere, rispondere a tutto e a tutti ma questo poi nel futuro ci permetterà di risparmiare energie perché quello che il cittadino troverà all'interno di un sito online come il nostro, eh, anzi approfitto per suggerire di mettere qualche altra bella foto, poi magari ci facciamo un giro, eh, ritornerà quindi nel futuro come un sistema più semplice per capire che cosa succede nella pubblica amministrazione, quindi il cittadino saprà con esattezza dove e come vengono spesi i soldi e eventualmente, questa sarà una fase successiva, eh, dovremmo stabilire un rapporto diretto quindi a domanda e risposta sarà ancora un po' più complicato. ma io credo che alla fine della fiera quindi alla fine di tutto questo ragionamento diventerà tutto più trasparente tutto più semplice eh, diventerà più semplice capire come fare determinate operazioni io stavo vedendo per esempio nella fase 3 che addirittura mi aveva notato qualcosa da leggere eh, ieri sera ma non ho avuto poi il tempo materiale per farlo se non alle due e mezza di stanotte eh, tutto quello che riguarda i piani regolatori va online e quindi questa è una cosa fantastica. Toglieremo le file eh, dagli uffici della pubblica amministrazione e avremo un rapporto diretto con ogni singolo cittadino. Questo è eh, una cosa eh, meravigliosa, è un qualcosa di cui va fiera questa amministrazione che è stata tra le prime a rispondere, malgrado la legge obbligava a farlo. Quindi ringrazio chi si è occupato eh, di questo lavoro, la società che credo continuerà a lavorare, ma in modo particolare voglio fare un ringraziamento alla dottoressa eh, Marina Inches che fin dal primo giorno si è sposata questa causa e quindi ci sta portando verso la soluzione del, eh, del problema. Non dico altro, eh, eh, ringrazio tutti, vi auguro un buon lavoro, ma purtroppo io devo continuare con la lista di appuntamenti che ho. Grazie. grazie al sindaco per l'intervento aspetta che occhialetti okay. ecco fatto il giorno allora allora io adesso do la parola a Massimo Cervoni per eh, Sì, gli spieghiamo allora prego molto brevemente, anche perché la, la giornata era stata ideata, ipotizzata per uno scambio di opinioni con la cittadinanza per capire a che punto fosse il processo di trasparenza all'interno della città intanto sono stato invitato perché sono il rappresentante anzi sono l'organismo monocratico di valutazione quindi per, sono stato nominato dall'amministrazione comunale di Ardea per valutare i dirigenti però la novità è che con le leggi Brunetta e con tutti i discorsi, sulle norme sulla trasparenza, la valutazione dei dirigenti da quest'anno non sarà più effettuata solamente sugli obiettivi raggiunti dai dirigenti ma anche sulla capacità che hanno di ottemperare le norme sulla trasparenza quindi ci sarà un punteggio per la mancata o, o, la, o la rispondenza all'ottemperanza alle norme sulla trasparenza quindi questo è fondamentale perché significa che i dirigenti dovranno essere orientati a, a rispondere alle norme sulla trasparenza non più... Eh, come dire, infischiarsene oppure farlo soltanto come adempimento. Questo non è come dire, un, una minaccia, ma è per, per condividere come il, il ragionamento che dobbiamo fare con loro e come dobbiamo impostarlo. E io ho partecipato anche a altre giornate della trasparenza in altre amministrazioni, devo dire a Vezzano, a Piumicino, in altre città, però Ardea è uno dei primi comuni di questa zona che organizza una giornata della trasparenza, come diceva il Presidente, eh, costa energie, e impegno per fare questo, ma soprattutto per comunicare alla cittadinanza che sta cambiando il modo di comunicare, il modo di approcciare, il, il rapporto con la cittadinanza non è né un punto di partenza né un punto di arrivo non è un punto di partenza perché le norme sulla trasparenza ormai ci sono da tanti anni forse siamo tutti indietro forse dovremmo ricominciare a ragionare sul perché siamo indietro ma non è neanche un punto di arrivo perché il punto di arrivo lo apremo quando ci sarà un rapporto maturo con la cittadinanza, con le associazioni, con, con i portatori di, di interessi diffusi, come dicono quelli bravi, con gli stakeholder. Diciamo. Noi siamo, è un momento, una tappa di avvicinamento e quindi bene ha fatto l'amministrazione a metterla in campo. Non credo che oggi ci siano tantissime persone, forse ancora non c'è la sensibilità per, per ragionare su questi argomenti, però è, è un inizio. Eh, che cos'è la trasparenza? Qua, tutti la fanno un po' difficile però la trasparenza vuol dire l'amministrazione aperta, l'amministrazione accessibile, l'amministrazione che a me non piace il concetto di casa di vetro, però è quello che rende meglio eh, il concetto, la casa di vetro, anche perché è una casa comunale, cioè abbiamo tutti quanti in testa la, la, la, eh, il concetto di casa comunale ed è, deve diventare una casa comunale di vetro come ci si diventa è, la, è difficile poi ce lo diranno anche gli amici della, della società che ha organizzato il sito qual è? Non, è, non è solo l'informazione che rende accessibile eh, eh. fino a ieri questa casa di vetro era un fortino inespugnabile dove chi stava dentro stava dentro chi stava fuori faceva fatica, faceva fatica ad entrare perché? perché c'era una concezione del, del cittadino eh, suddito il cittadino quando si presentava allo sportello aveva uno, un senso di soggezione, di, di imbarazzo perché capiva che c'era uno Stato e l'operatore che, che era davanti a lui rappresentava lo Stato lo, rappresentava l'istituzione, aveva una sorta di imbarazzo a dialogare si sentiva fragile, vessato e questa storia piano piano eh, eh, con le norme ha cominciato a permeare ma ancora non siamo a un livello accettabile di rapporto maturo fra cittadino e, e, casa, e casa comunale e chi, chi rappresenta la pubblica amministrazione il cammino è ancora molto lungo è chiaro pure che eh, questa, questa, la, la trasparenza non può essere un, uh, soltanto intesa come diritti per i cittadini, quindi il diritto di accedere a tutti gli atti, a capire qualcosa, come funziona la casa comunale, ma ci sono anche dei doveri per i cittadini, come ci sono dei doveri per i pubblici dipendenti, che hanno sì il dovere di rendere accessibile qualsiasi atto, chiaramente regolamentato, rendere facile e accessibile la vita delle, dei cittadini, ma è, hanno anche il, il, il diritto di farlo in un modo tranquillo, senza, senza pressioni psicologiche, quindi bisogna creare una, un, un rapporto di collaborazione fra cittadini e operatori anche perché quando l'operatore smette la, la giacchetta dell'operatore e poi si rivolge alla, al servizio diventa cittadino, viceversa quando il cittadino eh, poi si mette la giacca dell'operatore, quindi dobbiamo rompere que questa, questa, questa conflittualità questo conflitto di interessi che per anni è esistito fra cittadini e operatori della pubblica amministrazione, perché è, è, è la, la trasparenza si costruisce su un rapporto bidirezionale, bidirezionale nel senso che se non c'è la collaborazione fra cittadino e operatore, ma operatore per me può essere non solo chi sta allo sportello, ma la segretaria comunale, il dirigente, il quadro, il, il politico. Ci deve essere un, un rapporto continuo, un rapporto di, di condivisione, altrimenti questa roba no, no, non funziona. Quindi è vero che la trasparenza deve essere anche uno strumento di presidio della legalità, della, della cultura della legalità, quindi un, una prevenzione contro gli atti di corruzione e via dicendo. Però de, de, inizialmente dobbiamo creare le condizioni perché tutti quanti capiscano che... Migliorare il, il, il tasso di trasparenza di un'amministrazione migliora i servizi, quindi per me la trasparenza eh, si avrà quando tutti avranno le stesse informazioni, avranno la possibilità di accedere a tutte le informazioni del Comune e potranno giudicare serenamente quello che è successo e quindi avere la consapevolezza di quello che sta, sta accadendo, quindi come si spendono i soldi pubblici, che, chi è che viene a lavorare dentro l'amministrazione, i curriculum, poi ce lo diranno la società, ci metterà a disposizione tutta una serie di, di dati che dovranno essere inseriti e organizzati all'interno della... Del, del sito web e quindi accedere al sito web, sapere le cose e poi dare un giudizio, ma non bisogna utilizzare gli strumenti della trasparenza, le possibilità che ci danno le norme solo, solamente per come dire, contestare, allora faccio il concorso, se lo vinco va tutto bene, se non lo vinco faccio l'accesso agli atti e faccio la denuncia, partecipo a una gara sono un imprenditore, se vinco la gara va tutto bene, se non vinco la No, questa è. Fermo, la... fermo restando la legittimità quando ci sono atteggiamenti o comportamenti distorsivi, patologie, ma quando non, bisogna utilizzare gli strumenti anche quando non si ha un interesse, un interesse individuale, per, per capire per, come dire, eh, per vivere la vita della, della città e della comunità, quindi interessarsi tutto quello che succede all'interno del Comune, sapere esattamente quali sono i programmi e quindi l'amministrazione deve inizialmente mettere all'inizio dell'anno tutti, tutti gli obiettivi che vorrà raggiungere nel corso dell'anno, dire quali sono i, gli stati di avanzamento di questi obiettivi, dire come ha valutato i dirigenti e allora il cittadino potrà dire se il dirigente ha preso un'ottima votazione, quindi i risultati dell'ente dovranno corrispondere a quell'ottima votazione, quindi anche i risultati dell'ente, avere gli strumenti avere gli elementi per poter poi esprimere un giudizio sereno, allora così comincia, però questo significa un, un grande sforzo di collaborazione fra cittadini e, e, e operatori che sono all'interno del comune, significa un dialogo che si apre oggi si apre un dialogo, ma noi vorremmo che da qui poi si inizi a, a dialogare, se, ma, ma, ma in maniera continua, che non rimanga la giornata della trasparenza, una giornata che chiude qui il, il ragionamento, altrimenti avremmo fatto niente, avremmo adempiuto anno ha un, un obbligo normativo perché? perché il programma della trasparenza impone anche di fare delle giornate ma rimane una cosa a sé stante invece dobbiamo renderla dinamica dobbiamo metterla in circolo piccole pillole storiche non è che oggi si, si parla di trasparenza eh, perché c'è una norma che da, del 2009 il cosiddetto de, decreto legislativo Brunetta che ce l'ha impone. Si parla di trasparenza dal 1968, noi abbiamo una legge 15 del 68 che già cominciava a porre qualche base sul rapporto più maturo fra, fra pubblica amministrazione e cittadino. Chiaramente questa legge, i tempi non erano maturi, eh, diciamo che forse molti neanche la conoscono, ma difficilmente se, se vado indietro ne, parlo con le persone, con gli operatori mi dicono che qualcuno non la conosce. Dopo circa 22 anni siamo arrivati alla legge 241 che è stata la prima base proprio, la prima pietra miliare delle, sulle norme sulla trasparenza. Una legge bellissima fatta di 21 articoli, una legge moderna, una legge che addirittura all'estero ci dicevano ma forse non è una legge italiana perché è talmente così bella, talmente così chiara, talmente così intellegibile. Dice forse questa non l'hanno fatta gli italiani che sono abituati ai bizantinismi, alle, alle norme contraddittorie, ai, ai decreti omnibus, alle mille proroga, alle finanziarie che dicevano tutto... Mettendoci codicilli, è uscita una legge eccezionalmente eh, moderna e incisiva, pregna di, di, di significati, solamente che i tempi non erano ancora maturi perché pure là è stata interpretata in maniera distorta tutti quanti l'hanno vista solamente per eh, reclamare il proprio diritto perché volevano gli, gli atti quando non mi, si lasciano, non, mi, non mi si rilascia una concessione allora vado al comune e chiedo gli atti pure là non l'abbiamo era una legge che poneva le basi di, di, di quella che è attualmente la normativa vigente responsabilità del procedimento accesso agli atti e quindi l'obbligo di comunicazione con il cittadino l'obbligo di identificare un responsabile del procedimento quindi cose fondamentali una legge talmente così dirompente che io Devo dire, la paragono ad altre leggi come per esempio quando ci fu la legge che concesse il diritto di voto alle donne, o... cioè, una legge eccezionale, fra l'altro scritta in un linguaggio eh, scorrevole, intellegibile, come la Costituzione e difficilmente non la troviamo, però pure lì fu interpretata male, usata male e usata poco e male. Perché non c'era ancora la cultura, perché il cittadino che dopo tanti anni era stato vessato perché aveva subito soprusi e altre cose, l'ha vista come una rivincita. Oggi finalmente ho lo strumento per andare al Comune, per chiedere gli atti, voglio sapere tutto, con quel senso di rabbia, di, di, come dire, di rivincita che non ci deve essere nel rapporto, anche perché io faccio una considerazione il comune, l'azienda la, la, comune il socio di maggioranza non è né la politica né il presidente il socio di maggioranza è la cittadinanza è la comunità è il socio di maggioranza, che poi elegge un Consiglio d'amministrazione che può essere rappresentato dal Consiglio e dalla Giunta e poi nomina il management che possono essere i dirigenti. Ma è il, il proprietario dell'azienda comune so, sono i cittadini, sono le associazioni, sono coloro che, portano, che co, rappresentano gli interessi. Allora avete mai visto una, un socio di, di maggioranza che distrugge la propria, la propria azienda, che crea delle zeppe per quando nella propria azienda c'è un fatto corruttivo, e noi dobbiamo fare un salto di qualità, siamo noi, siamo, siamo la cittadina, la comunità che è proprietaria dell'azienda, dell noi dobbiamo fare del tutto... Per costringere anche chi ha oggi l'organo di governo che, che, che dirige la città per, come dire, rendere più accessibile la casa comunale, rendere più accessibile tutti i meccanismi di funzionamento, riorganizzando la macchina, come diceva il Presidente, la trasparenza passa pure attraverso un processo di riorganizzazione della macchina, di meccanismi di funzionamento, delle procedure, c'è un, un processo faticoso, però devono partecipare necessariamente la cittadinanza e le associazioni, devono arrivare al punto che devono essere parte dirigente di questo processo, allora arriveremo, qui abbiamo detto la 241 del 90 passano altri quasi 20 anni e arriviamo finalmente ai decreti Brunetta quindi vedete come le tappe sono così rallentate finalmente il decreto Brunetta eh, è del 2009 il decreto legislativo Brunetta pone tre concetti base trasparenza, integrità, merito dice che non ci può essere trasparenza dentro una pubblica amministrazione se non si presidia la legalità l'integrità, la legittimità de degli atti o de delle procedure non ci può essere trasparenza e, e integrità se non c'è il merito c'è la valutazione dei dirigenti, dei funzionari e dei dipendenti sono tre concetti integrati, complementari che dobbiamo sempre tenere so sotto osservazione e allora qui tutte le norme anche se noi le stiamo vedendo come dire, a, a blocchi sono tutte integrate e quindi abbiamo avuto, a seguito poi del, del nel 2012, il famoso decreto, e la, la famosa legge anticorruzione, la 190, che pone proprio tutte le basi per le, gli obblighi di, di, di pubblicazione sui siti web di tutte le informazioni, fino ad arrivare all'anagrafe all patrimoniale degli amministratori, forse può essere anche considerata un, un eccesso della norma, ma comunque è un elemento che una volta che è diventata legge dobbiamo ottemperare, c'è la, la, la revisione dell'articolo 53 del 165 che prevede l'obbligo di comunicare tutti quelli che sono i consulenti o gli incaricati dentro, de, de, de, de, dentro la, la, il comune e quindi dobbiamo pubblicare tempestivamente chi è che... Che ottiene un incarico, quanto è l'incarico, dove, dove svolge il proprio incarico, C'è cioè, tutta una serie di, di norme che rendono, iniziano a rendere trasparente tutta l'attività dentro, dentro la pubblica amministrazione e per fare questo la, le norme dicono di aumentare i controlli interni cioè ci impongono di rivedere la sistematica dei controlli interni e i controlli, prima di arrivare alla Corte dei Conti, alla Procura, alla, al Ministero Economia e Finanza, i controlli ministeriali, dobbiamo rafforzare i controlli interni e quindi... C'è stata una revisione di tutto il sistema dei controlli interni, recentemente il Consiglio Comunale ha approvato una delibera consigliare che era un obbligo di legge sui controlli interni e oggi è diventato più faticoso perché oltre ai vecchi controlli che già c'erano sulla regolarità degli atti o sul nucleo di valutazione, sui revisori dei conti, sulle grandezze economico-finanziarie, hanno introdotto altri controlli sulle partecipate, sugli equilibri finanziari, un controllo continuo, sulla qualità dei servizi sul controllo di gestione sul controllo strategico tante cose che questo comune non dovrà non dovrà mettere in campo da subito perché sono rimandate nel tempo e, e poi per noi per classe demografica non, non, non abbiamo l'obbligo di tutti questi controlli ma significa che il comune deve autocontrollarsi ma autocontrollarsi non vuol dire che lo fanno gli interni anche con persone esterne ma deve aumentare il presidio sulle procedure interne su tutti quelli che sono i fatti gestionali facendo in modo che questa cosa possa contribuire a evitare patologie, distorsioni la, la, la segretaria chiaramente, la figura del segretario è stata caricata ma credo che Marina è un caterpillar riuscirà a tenere botta su, questa, su queste incombenze e lei è diventata il centro di, di tutte queste, di queste nuove normative a lei spettano il, i, con, tutta la... la il coordinamento dei controlli interni, quindi la sistematica dei controlli passa per il, la figura del segretario comunale, deve redigere il piano anticorruzione, e eh, ve lo dico banalmente, eh, così, come dire, eh, semplificando il piano anticorruzione prevede che vengano identificati tutti i procedimenti significativi, cioè dove, dove si potrebbero annidare delle, delle situazioni particolari, quindi che ne so, bisogna mappare tutti i procedimenti più sensibili, per esempio ai tributi, alla ragioneria piuttosto che ai lavori pubblici e via dicendo prevede la rotazione dei dirigenti dove è possibile è chiaro che un piccolo comune che ha pochissimi responsabili diventa più difficile la rotazione ma un comune di Roma, un comune come Fiumicino un comune come, come Caserta ha la possibilità di far ruotare periodicamente i dirigenti tutti i dirigenti tecnici non devono stare anni e anni nello stesso posto e quindi creando e consolidando meccanismi di conoscenza del territorio degli Piano piano bisogna fare. Chiaramente a Dardia avremo difficoltà perché abbiamo soltanto tre figure dirigenziali, ci diventa difficile farle ruotare, ma anche lì si può creare qualche sistema di... Eh, Dire, di, di, di rotazione parziale oppure di, di affidamento di funzioni per un periodo a uno e per, per un periodo a un altro. cioè si possono mettere in campo tutta una serie di, di, di, di meccanismi per far sì che si, non solo si, si risponda all'obbligo normativo ma, ma si renda più, più efficiente tutto il funzionamento della macchina. E quindi diciamo, queste normative man mano, sulla trasparenza abbiamo sempre il decreto Brunetta, l'articolo 11 che prevedeva eh, diciamo, la predisposizione di un programma sulla trasparenza, che è un programma dettagliato con tutti gli obblighi di pubblicazione e con tutte le, le altre cose. Che succede? Che fino... Ah, chiaramente questi obblighi sono in capo ai dirigenti o ai responsabili di, di posizione organizzativa o ai funzionari che ci sono noi abbiamo, fatto, abbiamo redatto un sistema di misurazione e valutazione per valutare la loro performance che prevede appunto che la mancata ottemperanza agli obblighi della trasparenza contribuisca a penalizzarli questo, ripeto, non è una minaccia ma per, per far capire come si lega come si legano queste cose anche ai premi e alle valutazioni come, che, che è lo spirito della norma, legare strettamente questi tre temi quindi integrità, trasparenza, merito. Non ci può essere trasparenza se non, non c'è una buona valutazione, quindi una buona valorizzazione del merito e quindi lo strumento valutativo deve essere utilizzato in una certa maniera. Non ci può essere trasparenza e buona valutazione se non abbiamo l'integrità, cioè non abbiamo proprio il presidio della legalità del dentro l'ente. Quindi sono tre concetti che devono andare di pari passo, in maniera faticosa, perché poi queste cose significano lavoro, significano progettare una nuova organizzazione, significano ridefinire il sistema dei ruoli, il sistema decisionale, significa rimettere in campo tante cose. E questo lo dobbiamo fare necessariamente con l'aiuto della cittadinanza o delle dell associazioni di chi rappresenta la cittadinanza. Per esempio nel nostro sistema di misurazione e valutazione, mentre prima gli obiettivi potevano essere definiti indipendentemente da quello che che sarebbe stato poi il grado di soddisfazione dell'utenza, oggi il sistema prevede che necessariamente si, si mettano in campo delle indagini di customer satisfaction cioè fare dei questionari fra la popolazione e sentire per gruppi, per categorie per esempio per le scuole sentiremo le famiglie delle, degli alunni per, per l'ufficio commercio sentiremo dai, dai questionari si dovrà evincere qual è il grado di soddisfazione che ha l'utenza su, su quel tipo di servizio e quindi anche la valutazione dei, dei dirigenti, anche anche del segretario, anche del, dei dipendenti, anche delle posizioni organizzative, cioè dei funzionari, dei quadri intermedi, sarà influenzata da questa valutazione. Quindi cerchiamo, dovremo arrivare a un certo punto che anche le valutazioni dovranno essere influenzate dal, da quello che sarà il giudizio della popolazione. Ma per fare questo dobbiamo comunicare. Se non c'è la comunicazione, come facciamo no, io per esempio che devo valutare i dirigenti a valutarli se non so quello che pensa la popolazione del dirigente? e quindi dobbiamo creare un livello di comunicazione che permetta a chi ha la, la, la funzione del valutatore che posso essere io, che sarà che, che, in futuro chi, chiunque sarà a avere le condizioni per poter dire io valuto bene o male o, o, o più o meno bene una, una, una, un funzionario, un dirigente perché ho il riscontro che la popolazione è soddisfatta di quel servizio e questa è, è, è, è la novità io credo che la, la Giunta su questo ha seguito a me e alla, alla segretaria, mo faccio, lancio una provocazione o l'ha fatto in maniera inconsapevole che non ha capito quello che stavano deliberando o l'hanno fatto perché non proprio. Suggerire, credo, non eh? Suggerire. Eh? No, no, io, io, io, la, io la, lascio, la lascio aperta la, il dubbio, però è, è, è fortissima, questa novità è fortissima, perché arriveremo appunto che, che ci sarà, come dire. Il giudizio anche della cittadinanza su certi, su certi fatti che, che prima riguardavano solamente in maniera autoreferenziale fatti interni al comune, cioè il sindaco insieme al valutatore valutava il dirigente e finiva là, si buttava in un cassetto. Le valutazioni verranno inserite sul sito internet, quindi la cittadinanza potrà vedere come è andata l'andamento la, del, del, del processo valutativo all'interno dell'ente, potrà capire se, come sono stati valutati i dirigenti, i quadri, i dipendenti e anche la, la segretaria. E c'è un legame forte. Se complessivamente, vado in maniera spannometrica, il Comune raggiunge l'80% degli obiettivi, quindi doveva fare 100 cose, a fronte di un bilancio di 100 milioni doveva fare 100 cose, se ne raggiunge l'80% quell'80% influirà sulla valutazione di tutti dal segretario ai dirigenti alle posizioni organizzative ai dipendenti perché tutti devono cooperare e collaborare mentre prima se un dirigente andava bene e tre andavano male quello che andava bene se ne fregava diceva io sono andato bene gli altri sono problemi loro oggi c'è un'interazione che crea un collegamento fra le valutazioni che necessariamente una influenza l'altra quindi è un, modo diverso, è un modo diverso di pensare e questa, questo nuovo sistema di misurazione e valutazione l'abbiamo condiviso con i sindacati, nel senso che abbiamo affrontato con loro e l'abbiamo chiamato a un tavolo di trattativa la segretaria li ha convocati, hanno, hanno presentato le loro, le loro, i loro suggerimenti, le loro le loro modifiche al sistema ed è stato licenziato attraverso anche il giudizio positivo del sindacato che sa esattamente che avrà dei problemi poi a gestirlo perché avrà la lamentela del proprio iscritto che dirà ma io sono stato penalizzato però questa è la strada questa è la strada indicata poi possiamo condividerla al 100% poi ognuno di noi ha io per esempio sul Brunetta, sulle leggi Brunetta ho molte perplessità su alcune parti, sui meccanismi di, di funzionamento operativi, di, di, di, di realizzazione, però sulla, come dire, su, sulle idee guida, sulle, sulle, sulle idee forza che stanno alla base, i principi fondamentali li condivido, allora ci dobbiamo credere e per crederci però ci vuole un'amministrazione che ci creda, una segretaria che ci creda, un nucleo che ci creda e soprattutto una cittadinanza che capisca e creda anche lei che, che questo è il percorso, è l'unico percorso per rimettere in piedi un, un rapporto corretto fra amministrazione, fra amministrati e amministrazione è faticoso, sarà sicuramente faticoso ma questa è la strada dopodiché l'ultima cosa che dico su, su, sull'argomento è che quando vado nel nord si sente sempre parlare, forse la società, loro girano anche loro punti di eccellenza le, le situazioni eccellenti sono sempre Forlì, Cesena eh, la, la zona della, della, dell Emilia Romagna e via dice ma perché Ardea o un comune del Lazio non può diventare una punta di eccellenza come le altre amministrazioni ma perché questa cosa non può avvenire là? Allora dobbiamo fare una riflessione e dire basta a guardare sempre loro con un po', con un po di invidia per dire ma la noi dobbiamo fare un massimo sforzo perché anche Ardia, o i comuni di questa zona i comuni della Vitorania che notoriamente si dice eh, ma è un po' mezzi Ardia ma ci sono, ci sono professionalità a mio avviso io un pochino ho comparato a conoscere ci sono persone, capacità, professionalità alte dobbiamo mettere le migliori condizioni per potersi, per potersi sviluppare grazie grazie a Massimo Cervoni per il chiarimento sulla tematica penso molto interessante e spiegato molto bene. Allora io do la parola adesso al nostro segretario comunale Marina Inches eh, che anche lei ci illustrerà qualcosa sulla tematica. Grazie secretario. Allora penso che illustrerò ben poco perché è stato detto tutto da Cervoni e quindi ho una bellissima occasione fuori programma siamo pochi, ieri sera abbiamo fatto un consiglio comunale mi sembra che le facce più o meno sono le stesse cioè la mia, quella del Presidente, i consiglieri e il pubblico che è in sala, che oggi non è un pubblico perché questa è una giornata che coinvolge tutti quindi ieri io vi dicevo, il pubblico non può parlare c'era qualche signora che dal pubblico ieri sera insisteva per oggi vi dico parlate parlate perché? Perché noi stiamo facendo una rivoluzione e lo stiamo facendo in modo silenzioso Nessuno si sta accorgendo di quello che sta accadendo, ma Memoria, forse neanche io, Memoria, neanche io e forse neanche voi. Non c'è niente di più democratico per me ad oggi che la rete. Mettere le informazioni in rete cioè voi da oggi, per esempio lo sapevate, pure da ieri magari non ci, andavate, non ci andavate però sono anni che sapete quanto guadagno io da oggi sapete pure quanto guadagna il Presidente del Consiglio quanto guadagnano tutte le persone che lavorano per voi nei vari ruoli o politici oppure burocratici questa rivoluzione fondamentalmente secondo me ha lo scopo di rompere dei centri di potere che, ho torto collo, nelle amministrazioni ci sono il potere si crea quando uno detiene l'informazione perché se so soltanto io come si presenta una pratica edilizia costringo tutte le persone a venire da me se io invece sul sito oggi trovo la pontulistica, domani potrò direttamente fare l'istanza per ottenere un permesso di costruire penso che la persona che deteneva quel potere si approccerà e si comporterà diversamente davanti al cittadino quindi l'obiettivo principale anzi l'auspicio è che si rompano degli atteggiamenti, fondamentalmente degli atteggiamenti che purtroppo spesso noi che lavoriamo nelle amministrazioni o ministero o comune o ASL abbiamo nei confronti del cittadino dimenticandoci che siamo noi cittadini che poi ci mettiamo in fila quando non stiamo nel nostro ruolo per chiedere un, una prestazione. Quindi questa rivoluzione, perché tale è, lo ribadisco, in realtà ha soltanto una finalità l'imparzialità che è un principio sancito non soltanto dalla nostra Costituzione che pochi conoscono ma anche come diceva il Dottor Cervoni dalla legge 241 del 90 che parlava di imparzialità, di buon andamento che difficilmente secondo me senza la rete, perché la rete è uno strumento perché per attuare poi le norme servono gli strumenti allora quando noi parli, cioè abbiamo tanta carta che gira, con la carta scusate ci incartiamo perché manca un foglio, non mi hai portato quel foglio e la pratica non è stata protocollata, ritorna domani, vai a parlare con Tizio, va, il cittadino a un certo punto veramente non sa più cosa fare. Lì c'è tutta la modulistica, soltanto quelle cose sono quelle che sono necessarie per ottenere l'autorizzazione, la concessione, il permesso, quello che serve. Domani, non domani perché purtroppo siamo un po' lenti, questo lo devo dire, troveremo anche una serie di servizi che si potranno fare direttamente utilizzando il nostro sito, probabilmente, dico probabilmente perché dobbiamo capire come, sarà proprio il sito a dar voce ai cittadini, poi ne parleremo anche con la società, perché effettivamente il cittadino, il cittadino quando entra sul sito, al di là di leggere, di vedere quello che noi facciamo, quanto siamo bravi e quanto siamo belli, poi deve trarne un'utilità, perché se no è inutile che facciamo questa giornata, cioè, è inutile che siamo qua a parlare di queste cose quindi eh, finisco qui eh, vi dico, so, faccio una sorta di confessione, è uno sforzo enorme per tutti noi, perché dobbiamo cambiare la nostra mentalità, bisogna cambiare la mentalità di chi collabora con noi e poi, si, e, e poi anche i cittadini devono appro, appro, diciamo, avere un approccio diverso veramente più Ehm, imparziale, cioè serve che si capisca che c'è una parità di trattamento che non serve prendere a braccetto nessuno per andare in comune a chiedere qualche cosa perché non è necessario sono diritti quindi è inutile che anche volete venire a parlare con me, venite non vi fate accompagnare da nessuno perché lo preferisco che venite da soli, non vi fate accompagnare se serve, perché se no poi io penso male e mi infastidisco faccio l'effetto contrario e quindi vi chiedo di utilizzare questo sito di segnalarci anche eh, qualche situazione, qualche criticità qualcosa per esempio è stato fatto una cosa banale, il SUAP non era sulla prima pagina gli imprenditori che lo usano ci hanno chiesto di metterlo in prima pagina perché era più accessibile e siccome la trasparenza è accesso totale eh, io ovviamente ho questa, questa richiesta l'ho trasferita alla società e quindi abbiamo messo il SUAP in prima pagina come diceva il Presidente del Consiglio lavoreremo su un URP vero quindi no, un Urpe che riesca a dare delle risposte. Per il resto c'è tanto da fare, tantissimo, siamo soltanto al, al, all'alba di, un, di una giornata effettivamente che sarà lunga, che probabilmente durerà anni. Io vi chiedo di aiutarci, ma aiutarci per noi non sono parole, vi dico se avete suggerimenti, qualche cosa che, alla quale noi non pensiamo, fatelo, anche oggi se c'è l'occasione di, di andare sul sito perché c'era questa giornata, ecco anche Alessandro che sta lì se siccome c'è un modo anche di parlare tutti riescono a sentire buongiorno a tutti io ogni volta che mi collego sul sito del nostro comune riscontro notevole difficoltà per quanto riguarda bandi e concorsi quando devo trovare un bando perché i concorsi non abbiamo di attivi quindi però per quanto concerne la, la cosa dei bandi riscontro sempre notevoli difficoltà quindi Difficoltà nel, nel, trovare, nel trovare questi, questi tipi di, di bandi in essere e, e allora dico ogni volta, ma non sono pubblicati? E devo andare sempre al discorso dell'amministrazione aperta, con, fronte, però quella lì mi sembra che sono più che altro determinazioni, quindi sono altre cose. Per quanto concerne i bandi riscontro sempre queste notevoli difficoltà, quindi penso, presumo che come le, le abbia, ho difficoltà io, le possano avere anche i nostri cittadini. Grazie, eh, allora, mh, ringrazio eh, la dottoressa. Mentre parlava, naturalmente, io mh, non so, è fuori tema, però, nella mia campagna elettorale ha usato uno un slogan: eh, dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere. Penso che questo è proprio quello che stiamo dicendo oggi, eh, così pensando. Eh, siamo siamo ricaduti in, in questo, cioè se noi diventiamo i protagonisti del cambiamento sicuramente riusciamo a vedere quello che vogliamo. Allora, dopo questa... Eh, sì così estemporanea eh, personale io do ehm, la parola a Cristina Capraro che è il consigliere che è il presidente della Commissione Cristina Capraro che è il consigliere eh, Presidente della Commissione Controllo e Garanzia dell'Ente. Prego grazie. Beh, Io intanto vorrei iniziare questo intervento eh, riprendendo le parole del segretario generale del comune, la dottoressa Marina Inkes, perché ci dice c'è tanto da fare e quindi esorta la popolazione a dare dei contributi per migliorare il lavoro che è stato intrapreso. C'è tanto da fare, è vero, però c'è anche da riconoscere un altro aspetto, vale a dire l'ottimo lavoro o comunque l'ottimo inizio, che eh, è stato intrapreso attraverso questa iniziativa da parte mia c'è un plauso all'amministrazione per questo tipo di iniziativa a dimostrazione del fatto che eh, quando si fanno delle azioni che effettivamente hanno dei vantaggi o comunque sono fatti per il bene della collettività anche i consiglieri dell'opposizione apprezzano il lavoro che viene svolto e lo apprezzano perché nel caso specifico di tutto questo tipo di lavoro che è stato svolto e che è stato intrapreso dall'amministrazione parliamo della trasparenza uno strumento fondamentale è vero, il dottor Cervoni prima ci stava dicendo in realtà si tratta di un qualcosa già previsto da legge, in realtà ci stiamo semplicemente adeguando ad una normativa che è già vigente questo è vero, però intanto anche qui ad Ardea dove in genere arriviamo sempre più tardi intanto questo lavoro l'abbiamo iniziato ed è un lavoro importante perché questo diventa uno strumento di controllo da parte della cittadinanza ed è la, la definizione specifica che viene data anche all'interno del decreto legislativo più volte citato dal dottor Cervoni il 33 del marzo 2013 si tratta, nel momento in cui parliamo di trasparenza di uno strumento, o meglio, della totale accessibilità da parte della cittadinanza ad una serie di informazioni, di dati che fanno parte della pubblica amministrazione e che ci aiutano a capire quindi il modo in cui viene gestita ed organizzata la pubblica amministrazione. Si tratta di uno strumento importante che da una parte avvantaggia in qualche modo i cittadini per una serie di ragioni già ampiamente espresse durante gli interventi precedenti ma si tratta anche dello strumento grazie al quale in qualche modo andiamo a vincolare l'amministrazione a comportarsi in una determinata maniera. Certo, sempre nel rispetto, e questo viene specificato molto bene all'interno del decreto legislativo 33-2013, nel rispetto del segreto di Stato, nel rispetto del segreto d'ufficio, nel rispetto della protezione dei dati personali, questo è ovvio, è giusto anche che vi sia, però si tratta comunque di uno strumento grazie al quale abbiamo l'accessibilità totale a determinate informazioni ora quella della trasparenza è un argomento che a me sta particolarmente a cuore eh, sapete insomma molti di voi sanno che per diversi anni ho lavorato in consiglio regionale e negli ultimi anni di questa ultima legislatura avevamo presentato, sempre eravamo in opposizione parliamo della giunta Polverini eh, abbiamo presentato una proposta di legge proprio finalizzata a ottenere un maggior livello di trasparenza all'interno della pubblica amministrazione in quel caso parlavamo non solo di Regione Lazio ma anche degli altri enti pubblici locali si trattava dell'introduzione di uno strumento molto molto semplice eh, che nasceva dalla consapevolezza di quella che era la situazione che si veniva a creare di fronte agli uffici della regione, in quel caso specifico di fronte agli uffici dei vari dipartimenti, oppure dei responsabili dei dipartimenti in cui vi erano queste file interminabili di persone che dovevano necessariamente andare alla ricerca, eh, una ricerca incredibile della propria pratica mi parlo di qualsiasi argomento, cioè parliamo degli uffici all'ambiente, all'urbanistica, alle pratiche urbanistiche, cioè una, di una complessità unica. Attraverso quella proposta di legge, che ora cercherò di far ripresentare immediatamente in Consiglio regionale, introducevamo una, un sistema molto semplice attraverso cioè eh, la consegna delle varie pratiche amministrative ai vari uffici competenti per materie in, in, in giunta o comunque delle varie, degli vari uffici regionali ehm, apro una parentesi ribadisco che si tratta di un discorso che non si applica soltanto all'ente regionale ma a cascata può essere applicato a tutti gli enti pubblici quindi immaginate la stessa situazione che si viene a creare di fronte agli uffici della provincia di fronte agli uffici, agli, alle porte degli uffici comunali beh, eh, quel sistema prevedeva semplicemente un rilascio nel momento in cui veniva consegnata la pratica ai determinati uffici di un, non solo di un numero di protocollo ma anche di un nome utente e di una password, grazie al quale ogni cittadino che presentava la propria pratica poteva di conseguenza seguire passo passo tutto l'iter amministrativo di quella pratica, sapeva esattamente in tempo reale quando era stata consegnata, a chi era stata consegnata, quali erano i documenti mancanti, chi era il responsabile del procedimento, qual era quindi il termine entro il quale avrebbe dovuto ottenere delle risposte. Ora, sembra una, una cosa banale, ma in realtà era uno strumento geniale, a mio avviso, Pensate al fenomeno della corruzione, ce ne sono stati, noi per esempio a Regione ne abbiamo avuti, ci sono stati degli arresti, delle denunce che hanno poi avuto un seguito dal punto di vista giudiziario, responsabili di procedimenti che facevano sparire le pratiche. Ci sono state e ci sono persone che ancora oggi combattono questo tipo di fenomeno, quella anche è trasparenza e come vi dicevo è un qualcosa che noi possiamo applicare a livello regionale, provinciale, comunale si evitano le file abbiamo la possibilità di accedere ad una serie di atti direttamente dal sito del comune in questo caso quindi capiamo l'importanza di questo strumento da una parte riusciamo a controllare passo passo la gestione della pubblica amministrazione e quindi anche l'utilizzo delle risorse della pubblica amministrazione. Dall'altra è un vincolo importante per i nostri amministratori, per i nostri uffici, perché devono necessariamente adottare determinati atti che effettivamente poi sono pubblici. E vadete bene, quando parliamo di trasparenza e totale accessibilità, parliamo di una totale accessibilità gratuita in tempo reale. Questo è geniale. È vero, le leggi già, già ci sono da anni, ma adesso finalmente il Comune di Arde, io ringrazio di nuovo personalmente, soprattutto Marina Inkes che ha contribuito operativamente alla realizzazione di questo sistema. È un sistema importante, è una novità comunque importante e dobbiamo prenderne atto. Una cosa importante altra cosa fondamentale dobbiamo cambiare il nostro approccio, la nostra mentalità, non siamo abituati a questo tipo di sistema, ma piano piano capiremo tutti i vantaggi che possiamo trarre da un sistema di questo tipo ora non posso eh, omettere quello che è un aspetto che secondo me è importante e che attiene alla presidenza della commissione controllo e garanzia. L'ho ripetuto tante volte in consiglio, in consiglio comunale, quindi lo faccio nuovamente invitando gli uffici, invitando o sensibilizzando ancora di più il presidente del consiglio affinché si attivi perché eh, la commissione controllo e garanzia sia composta prevalentemente da membri dell'opposizione di qualsiasi colore politico parliamo in qualsiasi amministrazione propongo cioè un cambio nello statuto e nel regolamento del, del comune affinché l'unico organo di controllo e di garanzia degli atti amministrativi sia composto a maggioranza da parte dei dei membri dell'opposizione. Grazie. Grazie al Consigliere, al Presidente Capraro. E stiamo lavorando sul, subito così, insomma, per alimentare il dibattito, stiamo lavorando sul cambiamento dello statuto e del regolamento. E qui presente in aula qualche membro esterno del del, della commissione abbiamo problemi anche noi abbiamo problemi anche noi nel eh, redigere eh, le iniziative nuove perché manca la presenza sia dei membri esterni eh, abbiamo costituito una commissione speciale proprio per allargare e stimolare e recepire le iniziative e le idee che arrivano dall'esterno perché poi uno eh, facendo da tanti anni il consigliere è pure che si fossilizza e non riesce a vedere qualcosa di, di nuovo che una persona dall'esterno può portare. Abbiamo problemi su questo, io mh, nel prossimo consiglio porterò la surga di per queste persone perché comunque è eh, una cosa veramente scortese e indegna quella di non partecipare, non giustificare le assenze e snobbare così un'istruzione. Comunque ehm, c'è la volontà di rivedere uno statuto che comunque sappiamo tutti che ehm, cioè è antico, è antico, il nostro statuto regolamento è antico, perciò c'è fantasia di cambiarlo e sicuramente questa sarà una modifica che verrà apportata al nuovo del regolamento e statuto allora io adesso do la parola al nostro uh, assessore eh, alla, al, alla persona eh, Diego Rubbi eh, sì. grazie Trago. grazie presidente allora oggi mh, devo dire innanzitutto io sono assolutamente felice onorato e orgoglioso della giornata che si sta celebrando perché eh, effettivamente le parole del dottor Cervoni in relazione alle eccellenze che troviamo spesso in alcune città del nord Italia eh, altrettanto spesso si riflettono mh, da parte di chi come me fa anche l'amministratore in un rammarico malcelato rispetto al fatto che non comprendo il motivo per cui noi non dovremmo essere altrettanto virtuosi rispetto ad amministrazioni che, lo sono, che sono note in tutta Italia per esserlo eh, l'argomento la, della giornata di oggi è la trasparenza però vi vorrei proporre un ragionamento un po' più ampio perché la trasparenza è solo l'ultimo dei capitoli eh, di un eh, corposo volume di lavoro che dagli anni 90 ad oggi ha interessato la pubblica amministrazione da quando cioè all'inizio degli anni 90 la pubblica amministrazione ha ritenuto di dover cambiare il proprio rapporto con i cittadini eh, tutti quanti qua sanno benissimo qual è la sensazione che ci ha animato soprattutto fino ad alcuni anni orso no nel rapporto con la pubblica amministrazione ci sentivamo sudditi è inutile negarlo, questo è un dato di fatto molti si sono chiesti fra di noi per quale motivo io che pago le tasse, io che sono un cittadino io che vado a votare, io che seleziono comunque i miei amministratori andando a votare, partecipando a un meccanismo di democrazia devo semplicemente per sapere cosa sta accadendo all'interno della mia amministrazione ritenermi sempre una parte debole io sono un cittadino, la Costituzione mi riconosce come il punto cardine della vita di questa nazione perché io devo riconoscermi come una parte debole ebbene il cambiamento della Costituzione la, la modifica del capo quinto della Costituzione negli anni 90 ci ha portato a ridisegnare questo rapporto il suddito è diventato un cittadino si è stato introdotto nell'articolo 118 della Costituzione il principio di sussidiarietà che ridisegna completamente il paradigma dei rapporti che diventano plurali, paritari e di dialogo, quindi relazionali. Molto semplicemente noi oggi stiamo celebrando un ulteriore passo avanti sulla strada di una relazione attiva fra le istituzioni e i cittadini che sono le istituzioni, e questo è il vero cambio. Questa è la rivoluzione della quale tutti quanti, in un modo o nell'altro, abbiamo fino ad ora parlato. Una rivoluzione che si sta celebrando nel modo più nobile, cioè con atti efficaci, sotto silenzio, se vogliamo, dal punto di vista della comunicazione. È paradossale dirlo in questo giorno, però è un dato di fatto. Perché? E aggiungo un altro punto al mio discorso. Perché? perché noi stessi come cittadini non siamo abituati a riconoscerci come cittadini è molto più semplice, lo sappiamo tutti lamentarci del fatto che siamo stati trattati come sudditi per anni piuttosto che oggi dire ma io sono un cittadino quindi comunque smetto di lamentarmi e sono propositivo l'informazione in questo senso è a suo modo anche l'inizio dell'azione il dialogo fra l'istituzione e il cittadino, viene reso possibile dall'informazione. È stato fatto notare giustamente che l'informazione sino ad oggi l'abbiamo presa come un diritto per dar seguito alle nostre lecite e legittime rivendicazioni. Perdo la gara, quindi faccio accesso agli atti. Mi viene rifiutato il tale permesso, dunque io faccio ricorso passando attraverso l'accesso agli atti. Bisogna liberarci di questo tipo di mentalità perché questa è mentalità rivendicativa immaginiamoci se nelle nostre famiglie noi dovessimo fra partner fra membri della stessa famiglia dire comincio con lamentarmi del tuo atteggiamento e poi dopo semmai tu mi devi dare la soluzione in famiglia questo non ce lo possiamo permettere perché altrimenti il litigio diventa il nostro reale partner allo stesso modo se noi vogliamo evolvere verso una cittadinanza attiva dobbiamo esserci noi stessi parte in causa che cosa significa significa che ciò a cui accennava la dottoressa Capraro è proprio l'esercizio di un diritto in modo propositivo non cerco le informazioni solo a seguito degli atti a seguito di atti che posso più o meno condividere Cerco le informazioni perché è un mio diritto, ma è anche un mio dovere, perché la Costituzione non parla solo di diritti ma parla anche di dovere, è un mio dovere essere attivo, propositivo, rispetto a ciò che l'amministrazione fa. Ci sono dei meccanismi di partecipazione che la stessa Commissione europea ci impone la stessa Commissione europea che, che distingue quattro livelli di coinvolgimento della cittadinanza attraverso strumenti informatici, ma questo è un discorso magari al quale arriveremo però il discorso è che la partecipazione può essere sancita sicuramente attraverso strumenti di consultazione ma anche attraverso la libera circolazione delle informazioni e che consentono un dialogo attivo per in, in modo che quando un cittadino siede in un'aula di consiglio, quando un cittadino segue anche radiofonicamente un consiglio regionale un o una, una seduta pubblica di un qualsiasi organo pubblico, possa formarsi un'opinione reale su ciò che sta accadendo ma basandola su fatti. C'è un aspetto assolutamente importante in tutto ciò che sta accadendo, che celebriamo oggi e che accade quindi in queste settimane presso il Comune di Arria. ed è fra le altre cose la pubblicazione dei PEG, piani esecutivi di gestione. Guardate, nella mia relazione con i cittadini quotidianamente vengo messo di fronte a domande molto secche e molto chiare che necessitano di risposte altrettanto concise e chiare, e questo è. Si può fare quest'operazione, che può essere ristrutturazione delle scuole, che ovviamente parlo dei settori che mi interessano, che può essere la manutenzione quindi delle scuole, che può essere l'ampliamento del, del numero dei beneficiari dell'assistenza domiciliare. Se un cittadino ha modo di leggere la lista della spesa con l'allocazione delle risorse ha anche modo di interloquire con i responsabili, con gli amministratori in un modo estremamente non solo partecipe ma anche propositivo, perché la politica deve prendersi le responsabilità di amministrare, il bilancio deve essere votato dal Consiglio Comunale, ma il cittadino ha il diritto, dovere di sapere, di informarsi anche per scongiurare quelle che sono due tendenze, ahimè comunque lo dico da cittadino presenti nella nostra mentalità a volte residuali ma comunque presenti che sono, uno, la tendenza a parlare per partito preso perché le cose non funzionano quindi vuol dire che è colpa di qualcun altro questo qualcun altro sicuramente non ha fatto nulla magari non è esattamente così, essere informati Significa anche non eh, incorrere in superficialità che di fatto a volte caratterizzano i nostri dialoghi e un'altra tendenza è quella della dittatura delle minoranze che non esiste fisicamente quale corpus organizzativo o quale soggetto amministrativo in Italia naturalmente ci mancherebbe pure. Però la dittatura de, delle minoranze si instaura laddove ci siano pochi soggetti che hanno accesso alle informazioni e questi pochi soggetti diventano gli unici interlocutori delle, delle istituzioni. Se tutti quanti hanno accesso alle informazioni, tutti quanti partecipano del, del processo amministrativo, del processo organizzativo. Giustamente vengono valutate le performance degli amministratori ma come è stato giustamente detto si fa anche un'indagine di customer satisfaction di sa per sapere effettivamente qual è il grado di percezione, qual è il grado di soddisfazione degli utenti rispetto all'operato e io aggiungo non soltanto, aggiungerei non soltanto del, del eh, personale amministrativo ma anche degli amministratori in quanto tali perché è chiaro che noi siamo sottoposti al vaglio dell'elettorale, questo va da sé. Però è anche vero che, come dico, sempre facendo riferimento a una famiglia, se c'è un problema io lo dico al mio partner. Se c'è qualcosa che coinvolge la mia vita è qualcosa che coinvolge anche chi mi sta intorno. Quindi, naturalmente, inevitabilmente, la relazione col cittadino deve essere la più viva possibile. C'è un elemento, però, estremamente critico da questo punto di vista che va tenuto in considerazione. Ed è l'elemento accesso al web, nello specifico, a internet. Perché lo strumento principale di partecipazione, che è quello che ha reso possibile la giornata di oggi, è uno strumento che soltanto vent'anni fa... Non, non era nemmeno nella mente degli smanettoni informatici più incalliti Effetti, beh 1993 nel 1993 più o meno qualche cosa si sapeva ma quando io nel 2002 risposi ad una richiesta di dare il mio account mail lessi su una, su una lista di 40 nomi che eravamo in 6 ad avere un account mail in 6 su 40 Tutte quante persone di 30 anni Com'è possibile una cosa del genere? Oggi questo naturalmente non è più Però attenzione Non è più accettabile E nessuno può ritenersi scusato Dalle motivazioni generazionali Motivazioni anagrafiche Per non essere connesso Perché la connessione è la differenza fra esserci e non esserci c'è un autore molto famoso americano, Jeremy Rifkin, che ha scritto un libro su questo, si chiama L'era dell'accesso, interessantissimo, chi ha voglia magari adesso che arriva l'estate di leggerlo, cioè è estremamente interessante. Dice che il mondo non è più diviso in nord e sud, è diviso fra chi, è e per chi ha accesso alla rete e chi non ce l'ha. Bene, Ardea è assolutamente connessa, ma anche i cittadini lo devono essere, altrimenti sono fuori. Lo Stato negli ultimi anni ha più volte finanziato, anche in modo molto generoso, ve l'assicuro, e non parlo della città di Ardea, parlo dello Stato in diverse ramificazioni, quindi quelle centrali, quelle locali, quelle regionali, ha finanziato l'accesso al web, l'accesso alla rete, quindi l'acquisto di mezzi informatici, quindi la connessione alla rete. Non è più un fatto di un sistema complicato che va compreso, perché ormai il sistema è stato semplificato è questione di volersi sentire partecipi e di voler tagliare i tempi il, quarto, il terzo livello su quattro che la Commissione europea indica come importanza nelle relazioni fra il cittadino e l'istituzione sul web paradossalmente non è la trasparenza è la possibilità di non andare più in ufficio ma poter relazionarsi con la pubblica amministrazione da casa questo è molto importante noi ce la mettiamo tutta per la trasparenza, ma abbiamo bisogno di interlocutori che credano nella trasparenza, perché l'informazione che viene resa è fondamentale solo se viene utilizzata, altrimenti è come ricevere un giornale tutte le mattine a domicilio e non aprirlo, fermarsi alla prima pagina. Che dicono i titoli? Ma avete letto Repubblica recentemente, vi siete accorti di quante decine di pagine sia fatto quel giornale? è, un ma è un ma pazza, una mappazza sono 60-70 pagine ci sono diversi argomenti è chiaro, non tutti quanti ci interessano io non sarò interessato all'uno eccetera eccetera però se mi fermassi alla prima pagina non saprei nulla di ciò che accade non mi formerei un'opinione allora noi abbiamo ora la possibilità di leggere il giornale dobbiamo leggerlo non posso più accettare non da oggi in poi ma nei prossimi mesi un cittadino che mi venga a dire hai fatto questa spesa e non sappia di che cosa sta parlando perché se online c'è il mio piano esecutivo di gestione io pretendo che lui sappia pretendo, è una brutta parola però il diritto è anche dovere e io ho il diritto di sapere che la cittadinanza è partecipe e la cittadinanza ha il dovere di sentirsi partecipe quindi questa non è un'opportunità è una sorta di sfida a tutti quanti noi guardate io quando sento parlare di casa di vetro dico è esattamente questa la dimensione all'interno della quale dobbiamo vivere anche se personalmente casa mia mai di vetro perché sarebbe imbarazzante però la questione è se la casa è di vetro ma tu non ci guardi dentro rimane sempre una dicotomia molto significativa, una distanza molto significativa fra le istituzioni e i cittadini le istituzioni allora saranno sempre, Madre Magistra, una cosa molto distante e il cittadino sarà sempre suddito in questi giorni abbiamo avuto la controprova chiara di che cosa sta accadendo in Italia ho detto che negli anni 90 le, le, le, lo Stato ha cominciato a rinnovare se stesso, la pubblica amministrazione, c'è stata la modifica di, un, di una parte della Costituzione in modo molto importante. Beh, abbiamo celebrato 7 milioni di italiani si, sono recati alle, si sarebbero dovuti recare alle urne, soltanto 4 di questi 7 milioni di italiani si sono recati alle urne, perché? C'è disaffezione, assolutamente comprensibile, per carità, però è anche vero che da qua si può ripartire, peggio di così non si può andare, una volta che abbiamo grattato il fondo del barile possiamo solo andare meglio, quello di oggi è un punto di partenza molto positivo, è una grande occasione. Giusto oggi stavo guardando quello che scriveva il vicepresidente del Parlamento europeo online in relazione a delle attività che si stanno svolgendo a Bruxelles e diceva dalle criticità cerco di trarre dei punti di, di, di, delle opportunità. Mentalità corretta a mio parere. È brutto pensare che 3 milioni su 7 di cittadini, di nostri concittadini, non siano interessati a ciò che accade a casa loro. Non abbiamo votato Ardea, quindi possiamo dire tranquillamente, non è accaduto a casa nostra, ma ci sono 3 milioni su 7 che non sono voluti andare a dimostrare il proprio interesse, hanno detto non mi interessa, fate quello che volete. Beh, quella di oggi è un'opportunità per dire ok, ce lo siamo detti, però adesso basta, perché altrimenti poi si può verificare ciò che è accaduto in alcune città in cui il 18% dei cittadini ha eletto il sindaco l'altro 82% però non ha diritto di parola perché analizzando bene determinati dati nella tornata elettorale del 2012 c'è stato un sindaco di una grande città ovviamente non dico quale, una grande città italiana che è stato eletto 18, dal 18% dei suoi concittadini questo non deve accadere quello di oggi è la celebrazione della grande opportunità che ci viene data per, giustamente come diceva la dottoressa Capraro per sapere per vedere, ma io dico anche per ottemperare al nostro giusto diritto, ma anche dovere di partecipare Torna a ripetere, io non sono noto per essere una persona, una persona come dire, portata alla diplomazia, ma nel momento in cui dovessi trovarmi un cittadino che dice, sono stati spesi male determinati fondi quando sul piano esecutivo di gestione sono riportati dati differenti da quelli che lui riporta io te lo farò notare in modo molto schietto brutalmente dirò ma le carte ci sono, vattele a leggere e oggi sono anche facili da trovare perché lo sappiamo tutti che circolare su un sito istituzionale a volte è complicato oggi sempre meno c'è uno sforzo importantissimo da parte... e infatti... A seguito di questo mio intervento ci sarà poi, no, presumo, un, un giro in internet per dimostrare quanto semplici siano le cose. Guardate, ero interessato alle elezioni, sono andato sul sito del, del, del Ministero degli Interni, poi sono andato sul sito di, un, di una città dove si votava, ho chiuso quello del Ministero degli Interni perché la città era organizzata in un modo assolutamente chiaro, trasparente, efficace, veloce e quindi ho detto perché devo seguire la burocrazia del Ministero degli Interni quando in questa città mi danno gli stessi dati un quarto d'ora prima con tutta una serie di indicazioni migliori questo è quello che sta accadendo anche qui ad Ardea cioè la possibilità di dare informazioni più chiaramente più semplicemente fruibili ora io chiudo semplicemente facendo riferimento a questa sorta di eh, necessaria sovrapposizione di concetti fra trasparenza, informazione, partecipazione. Sono tre facce del medesimo prisma, sono le tre facce di un medesimo prisma che ne ha anche molte altre. Ma l'informazione non può esistere se non c'è trasparenza, sotto tutti i punti di vista. Non c'è partecipazione se questa partecipazione non è informata e nessuno di noi deve rimanere fuori dall'informazione. Nessuno deve rimanere fuori dalla partecipazione. Oggi come oggi il maggior numero di cittadini che io incontro li incontro su Facebook. È chiaro, non è uno strumento diretto come parlarsi però carta canta, lo scrivo, metto nero su bianco quello che voglio dire e così fanno i cittadini e siccome su Facebook c'è la faccia di chi dice le cose c'è il nome di chi dice le cose è uno strumento che io considero assolutamente legittimo non sono messaggi lanciati da qualche anonimo lettere così non firmate ma questa è partecipazione non fa direttamente riferimento alla trasparenza in questo caso ma ora noi stiamo mettendo su un'altra parete importante sulla quale si regge la casa della partecipazione. Pertanto io sollecito tutti quanti, anche coloro che fino ad oggi hanno detto vabbè sì però me lo dice lui, però sì però lo so, però leggo sui giornali, a invece pretendere l'informazione. Guardate che l'Unione Sovietica ha cominciato a modificarsi il giorno che Mikhail Gorbachev ha detto glasnost, trasparenza, È un Beh, sì. bisognerebbe chiederlo a loro, no, ma lui ha cominciato la modifica però, ha detto qui non c'è trasparenza, tutto qua, ha detto solo questo, ha distrutto in pochi mesi l'Unione Sovietica che era durata per 70 anni. Ma noi non siamo una dittatura, noi siamo una democrazia. Quindi il discorso della trasparenza è ben altro, rafforza la democrazia. Le democrazie forti non hanno mai, mai paura del dialogo. E noi non dobbiamo avere paura del dialogo. Ma questo dialogo o si fa sui fatti o non si fa affatto. Grazie.